Oggi andrò a Mutonia Un posto difficile da descrivere Pensate che è stato creato da zero Riciclando spazzatura Da una comunità punk di inglesi e scozzesi Arrivati negli anni Ottanta Che si fanno chiamare mutoidi La curiosità è tanta Voglio conoscere qualcuno di loro E scoprire come vivono Potrebbe succedere qualsiasi cosa Quindi ho scelto due compagni di viaggio Eccolo Eccolo Non avevamo la minima idea Di quello che ci stava aspettando Tutto molto strano Arriviamo a Mutonia e quello che avevamo davanti agli occhi era semplicemente assurdo. Questa è una clessidra gigante, raga. Wow. Eh, questo è difficilissimo da fare. Qua c'è una lastina gigante. Ci addentriamo sempre di più all'interno di Mutonia. Questa probabilmente è la casa di qualcuno. Ovviamente l'obiettivo è quello di riuscire a parlare anche con qualcuno di loro. Senti la musica, bro. Andiamo. Troviamo qualcuno. La musica proveniva da una persona che stava lavorando a una sua scultura piacere di conoscerti. Queste cose le hai fatte tutte tu? Sì. Bello, potente. Io sto girando tipo un video documentario. piacerebbe far due chiacchiere con te, è possibile? No. Rispettiamo la sua privacy. Ero super demoralizzato perché volevo assolutamente parlare con qualcuno. Ma nel frattempo conosciamo degli altri visitatori. E com'è che siete venuti a conoscenza di questo posto? Ma ah, Io da tanti anni che sapevo che esiste, solo che non ho mai avuto occasione di... Quindi venire. questa è la prima volta? Dove venite voi? Noi da Milano Dopo una bellissima chiacchierata con questi signori Ci mettiamo di nuovo a cercare qualcuno disposto a parlare con noi Ma Mutonia sembrava deserta Quando a un certo punto qualcosa attira la nostra attenzione C'è musica C'è musica E qua stanno cucinando eh Stanno cucinando qua C'era io sono Giuseppe Neki Luca, piacere, tu sei. Te che era un po' curioso visto del fuoco. In realtà non stava cucinando. Lei è Nicky, vive qua praticamente dagli inizi di Mutonia e ora ci racconterà. Tutta la sua storia. Sta creando qualcosa? Eh, faccio spettacolo no, di no, fuoco con le sculture, eh, con, cosa, eh, con la cipriama e con le cose. Questo è il giri, prototipo eh. di un nuovo di gioco. Giri, Pazzesco! Eh. Durante la notte, con acqua blu, metto un po' di tempera. Sì. Deve nascondere i tubi. Dopo c'è quel gioco, un pezzo di alchimia. Ci sono due, quell'altro fa il buco verde, quello l'acqua, il fuoco sull'acqua. Ma cos'è il gas che asciutto? Da sotto sì, il normalmente non piace il proprio l'effetto di gas. Okay. Nelle, nei spettacoli di fuoco. Non mi piace per niente perché è troppo freddo. Non gas, è troppo computerizzato, è troppo regolare pi, pi, pi, pi, pi, okay. pi, pi, pi. Quindi io se vado qua vedo i tuoi spettacoli. Facciamo fuoco con lancio fiamme, sculture, ritmi, ah, tamburi infuocato. <ride> il tempo le... eh, Scozia, mi sa. So. Ah, Scozia, aver... Scozia, Mi Sembra <ride> di aver capito. Hai notato? Bravo. E la prima volta sto usando il gas. Ah, sì. stiamo assistendo a un esperimento oggi <ride> La storia del fuoco dal preistorico fino oh. a ah, okay. post apocalittica okay. bla bla no è sopravvivenza da, you know, fra alchimia illuminazione rivoluzione industriale cucina fabbrica bomba fucking post apocalittica fucking da da da da da da da. e sono tutti giocati games Beh. with flame Adesso davvero tanta curiosità, io voglio sì. davvero vederlo adesso. Subito vederlo. È sempre tutto, subito subito, eh, subito yeah, Un yeah, yeah. po' di pazienza, è una cosa che ho imparato solo okay. durante il lockdown. Non vent'anni fa. Okay. <ride> Quando il momento è giusto, il, tu. il piacere dell'attesa è l'attesa stessa era così, no? la prossima settimana <ride> facciamo uno spettacolo ah, per no, tutta okay. non lo fate solo tipo qui in zona proprio no, no facciamo do... per chi paga Se sì. arriva cioè, con è una è chiamata con bene. soldi oh, Sì, Catullo. sì, Catullo. sì. Vediamo. sono tornati da Massa Carrara l'ultimo weekend a eh, Milano l'avete mai fatto? ovunque a vari posti anche a Roma abbiamo tanti legami a Roma ho visto che ci sono delle magliette in vendita macchina <ride> nera e furgone Vai giù, go Silvia Silvia arriva e si Silvia ah, così. ha detto lei di farlo. Sì, Simona l'altra? Simone. Simone, Silvia, Simone. Non ci sono, mi sa. Dai, comunque sono piacevole come persona. Sì, sì, sono tranquillissimo. Piacere, anzitutto, Giuseppe. Scusa, le mani. Tranquillo. Sì. Porco, Molly, Molly piacere. Molly è la figlia di Nicky alla nostra età, ed è nata e cresciuta qui. Quindi siamo molto curiosi di conoscere la sua storia. Io è la prima volta che sono qui, no? E sono molto curioso. Com'è vivere qui? Ehm. per me è normale. Non ti rompe le palle ogni giorno vedere gente che sta qui? Sì. Oggettivamente sì mm, Cioè sono, sono cresciuta così Quindi eh, non, okay. non C'è eh, chi okay. dà più fastidio C'è chi dà meno fastidio Gente che in realtà si ferma e parla okay. È molto meglio Cioè alcune persone che magari passano Passano proprio qua E poi non ti Come se fossi ah, no, un animale no. nello zoo okay. cioè okay. Che è quello okay. che okay. fa bruttissimo Ma no, più che altro magari hanno anche eh, Paura di dar fastidio cioè, di verità, sì, Io magari ho paura che ti sto disturbando No in no questo no momento, Vabbè eh, una però una volta che passi qua No ovvio, sì. Cioè, sì, Almeno, sì. almeno sì. guarda sì. Mi stai guardando in faccia certo. Non far finta che sono un animale visto che tu comunque sei cresciuta qui A scuola l'hai fatta fuori o tutto hai imparato ho... tutto qui? Tutto, ho sempre fatto come, come voi andate a scuola sì. Asilo, elementari, medie, okay. superiori, università, tutto Ho imparato prima l'inglese perché è quello che parlavo certo. con i miei A tre anni quando si va all'asilo L'unica volta in cui ho un po' sentito Oddio sono in un posto strano sì. È un po' tipo alle medie Perché all'elementari era bellissimo cioè Avevo il giardino più grande di tutti certo avevo vinto, tutti gli amici qua sempre a fare festa a fare, poi alle medie inizia a capire oh, la gente che è diversa è un po' mm. quindi inizia a non dirlo più a nessuno okay. facevo finta di niente poi se proprio me lo chiedevano oh, si sì, vivo io. Sono un po' strano okay. poi alle superiori ti rimane comunque quello Ossi, sì, forse non no, lo devo ovvio. dire una volta che ero amica con qualcuno lo dicevo non, sì, sì, non, sì, sì. non avevo più quell'oddio delle medie quando inizia ad avere il ragazzo che gli devi spiegare, allora, allora, ah, andiamo a casa tua, allora non è proprio una casa, è, un... è una casa un po' diversa, però dai, toglie Qual è la cosa più strana che è successa magari che è arrivato qua un turista che ha fatto? Ma più che una persona in particolare Noi, noi li chiamiamo i safari Quando vengono, turisti per vedere il posto E non scendono neanche dalla macchina Cioè fanno tutto il giro Si fermano, guardano e poi vanno via Scattano le foto ah, no, no, no. E continuano tutti E dici, ma almeno scendi dalla macchina oggi? Faccio il cappello anche <ride> eh. Dai, dammelo Ok, dai oh, okay. <ride> Grazie Grazie. Molly si apre molto con noi e scopro che suona il pianoforte. Quindi le chiedo di farmi sentire qualcosa e lei mi invita ad entrare. Dove, dove sei? Okay. Posso, posso sedermi? Dove vuoi? Bravissima. Sei fortissima. Oh no, ho solo di mello, scusate. No, no, no, no. Io... Ah, scusa! <ride> Posso dirti che mi sono davvero emozionata tanto? No. <ride> Ho scassato un po', no, non sono te. abituato, ma di solito suono nel mio piccolo con tutto buio eh, e nessuno, quindi... Non so voi raga, ma questa è stata una delle esperienze più assurde, più strane. Che i miei occhi abbiano visto. E pensa anche esempio che ci ha detto che non avevano neanche il bagno, ma ce l'avevano in comune. Quando sono arrivati nel 90 c'era la cucina, nessuno aveva le proprie cucine, nessuno. Okay. Cioè, adesso okay. ognuno ha la propria cucina, okay. quasi tutti anche il bagno. Però okay. io tipo da piccola non abbiamo mai avuto il bagno, il bagno mio babbo l'ha sì. fatta. Era tutto in comune. E' tutto in comune. Sì, sì. Si cucinava insieme, si mangiava insieme, il bagno era in comune. Il... Il bagno era in comune fino a tipo dieci anni fa. Oh. La, la cosa che ci ha ripetuto almeno 20 volte: eh? a me dà fastidio chi viene, fa la foto e se ne va e ci tratta come degli animali dello zoo. Me ero scordata una okay. volta. Stavano facendo uno spettacolo. I costumi erano da scimmia e c'erano anche le maschere da okay, scimmia e tutto. Okay. C'erano sti qua. Due <ride> macchine che sono passate. Sono fermate le foto tutte dalle macchine. E mia mamma con altri due hanno preso i vestiti da, da, da, da scimmia e sono travestiti e sono usciti facendo finta di essere <ride> scimmie. Perché? Cioè, ci stavano trattando da, da anima, cioè, i che fanno le foto. Sono usciti fuori sulla macchina e ho iniziato tipo a sbattere sulla macchina. Così, Madonna. due di noi, Jack. <ride> Formate la macchina e desidero. E guardate dalla finestra, è proprio così. Anche il modo proprio di cui ci parlava di quello che stava facendo in quel momento, il fatto che lei andava in giro a fare spettacoli, era proprio fiera di quello che faceva. A me questo mi è piaciuto tantissimo. La storia di fuoco verde, ah. fuoco rosso. Wow. sentì un po' di esplosione fa parte dell'alchemia è fighissimo mi sono divertito tantissimo conosciuto le persone è molto simpatica ho preso un botto hai visto la parte con la clessidra? ok con i cavi mm -hmm. che quindi prima era probabilmente automatizzato quello spot di tutta la costruzione di roba che girava eccetera oh poteva tranquillamente essere un parco a tema tipo un Disneyland mm. Se andate, ricordatevi che non è tipo un parco, eccetera, mm -hmm. è casa loro. Io eh. sono entrato in casa loro pensando che fosse un bar, invece era la loro cucina. Esatto, pazzesco. <ride> questo è stato pazzesco, scusa, questo è il bar. Mi eh, però, dire. cioè tu comunque io l'ho fatto con tutta l'ingenuità della... Sì, esatto. È un bar questo qui? No. No, cos'è? È, è casa... Cucina. Cucina tua? Ah, ok, scusa okay. allora l'intrusione. Ha incentivato, e ovviamente, se doveste andarci, comportatevi bene, ragazzi. Cambiate anche un po' di chiacchiere con loro perché sono davvero piacevoli. Abbiamo sì, passato sì. davvero un bel pomeriggio, siamo sì, divertiti. Gran risate. No, comunque, mi ha fatto piacere. Siete, anche Siete tantissimo. dei uh, buoni tutti. Grazie. <ride>